Ciao a tutti, oggi sono Dani26, oggi vi volevo mostrare come far fare gli aggiornamenti a Windows 10. Dobbiamo andare innanzitutto su impostazioni, qua è uscito settings perché io ce l'ho in inglese e questa qua è la versione 1807 come potete vedere da qui, da questo simbolino qui, da questo, questo simbolino che è cambiato, comunque andate qui adesso qua non riesce a farli perché è scaduto il supporto è scaduto ad aprile e gli cliccate questo tastino qua vedete e questo qua li cerca e qua adesso ci riprova e andando eh, in caso non vi funzionasse qualcosa come a me non mi funzionava internet e per questo che sono ritornato qui dovete andare qui e poi eh, tornare cioè poi farò un video a parte activation e qui vedete che windows 10 home è attivato con la mia licenza del mio account microsoft e qui c'è il codice PRODUCT KEY in caso bisogna cambiare oppure qua si può comprare dallo store in caso non ce l'ha so, tutti iscrivetevi al canale e mettete un bel mi piace